Oggi voglio parlarvi del titolo Ferrari quindi una delle società più capitalizzate del Futsimib e soprattutto una delle società che ci ha abituato alle migliori performance negli ultimi anni. Tanto vero che guardando i ricavi possiamo notare un trend in aumento fino al 2019 ma ora tra poco arriveremo anche a questo. Prima voglio farvi un'osservazione relativa a questa azienda ossia che i ricavi e utili di Ferrari non derivano solo ed esclusivamente dalla vendita di automobili infatti i ricavi di ferrari derivano anche da altre voci come per esempio la vendita di motori o le sponsorizzazioni relative per esempio alle gare di formula 1 infatti se guardiamo il bilancio possiamo notare un calo in questa voce e questo calo è causa del blocco al pubblico per quanto riguarda gli eventi sportivi infatti come immagino abbiate potuto notare tutti gli eventi sportivi sono al momento senza pubblico e di conseguenza ferrari ha risentito su questa voce di bilancio per questo motivo ad ogni modo tutte queste voci che non sono la vendita diretta di automobili rappresentano circa il 20 nel bilancio di ferrari quindi comunque ho ritenuto opportuno farvelo notare e mettere sotto la lente di ingrandimento anche questo aspetto passiamo ora ai dati ai numeri quindi procediamo nella nostra analisi fondamentale entrando più nel vivo partiamo con ricavi e utili per quanto riguarda i primi come vi ho anticipato prima abbiamo un incremento quindi un trend in aumento fino al 2019 per avere poi un calo nel 2020 calo che però è giustificabilissimo dal fatto che abbiamo vissuto la pandemia pandemia che ha scatenato una crisi economica notevole ha travolto molte aziende e di conseguenza ha impattato anche purtroppo sui bilanci delle aziende italiane e di conseguenza anche sui bilanci di ferrari quindi parlando di ricavi siamo passati da 3,77 miliardi nel 2019 a 3,46 miliardi di euro nel 2020 registrando un calo dei ricavi pari all'8,22% quindi come potete notare è un calo piuttosto importante ma giustificabile dalla crisi sanitaria che c'è stata e che c'è tuttora e comunque in realtà non è un calo esorbitante rispetto ad altre aziende nello stesso periodo anche per quanto riguarda gli utili abbiamo potuto assistere a un calo infatti siamo passati dai 696 milioni di utile circa nel 2019 a 607 milioni circa di utile nel 2019 eventi registrando un calo addirittura del 12,65 rispetto all'anno precedente però la cosa su cui vorrei far riflettere anche qui è che nonostante il covid nonostante la grande crisi economica che la pandemia ha creato questa azienda è stata lo stesso capace di generare utili questo quindi è sintomo insieme al fatturato che comunque sia non ha avuto un calo così esorbitante è sintomo di una forte solidità aziendale quindi questo è un aspetto estremamente positivo ora prima di procedere come sempre vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi ho ogni mia opinione da intendere come tale e assolutamente non come consiglio di investimento quindi tutti i contenuti che comunque vi porto in questi video sono a scopo didattico per farvi vedere come si può realizzare un'analisi di tipo fondamentale per farvi quindi riflettere su come possano essere i parametri di un'azienda piuttosto che dell'altra ma assolutamente non sono consigli di investimento passiamo quindi a ulteriori dati e qui invece ci sarà come potrete notare tra poco una piccola preoccupazione infatti abbiamo per quanto riguarda l'earning per share un valore di 3,28 ma il dato che mi preoccupa tra virgolette è il price earning infatti è piuttosto elevato e ammonta a 53,61 questo ci sta ad indicare che il rischio di investire in questa azienda sia quello di investire in un'azienda che potrebbe essere leggermente sopravvalutata il che potrebbe portare a dei cali nel prossimo futuro e quindi potrebbe rappresentare un rischio in più se noi andiamo a confrontare il price earning con i principali competitors di Ferrari in realtà incontriamo alcuni problemi perché per esempio Aston Martin ha chiuso in negativo quindi non è più di tanto confrontabile Mentre invece il Lamborghini non è neanche quotata in borsa. Quindi, a parte le differenze di capitalizzazione, parliamo comunque di contesti diversi e assolutamente non possiamo neanche confrontare il price-earning di ferrari con il price earning diciamo di riferimento del mercato perché come potete ben capire ferrari è un tipo di azienda il settore automobilistico contiene aziende anche completamente diverse che generano utili o ricavi su numeri completamente diversi e su prodotti comunque davvero assai differenti arriviamo a Ora al margine di profitto, quindi quel valore che ci dice quanto delle entrate l'azienda riesce a convertire in utile e nel caso di Ferrari questo valore è piuttosto positivo, infatti ammonta a 17,57%. Questo vuol dire che comunque un'ottima un quota dei ricavi, delle entrate, viene convertita in utili dall'azienda e ovviamente questo agli occhi di un investitore deve essere visto. Come un qualcosa di molto positivo, perché se un'azienda nei ricavi non riuscisse a convertire in utile, allora ci sarebbe un grosso problema di fondo, perché naturalmente un'azienda poi su cosa si regge? Si regge sì sul fatturato, ma prevalentemente sugli utili. Meglio avere piuttosto un fatturato più basso ma degli utili più alti. Tuttavia questo dato, margine di profitto, vi consiglio di andarlo sempre ad osservare e di tenerlo sempre in considerazione perché è proprio ciò che indica la capacità dell'azienda di creare per se stessa, in fin dei conti, ricchezza. Arriviamo ora a dei dati che reputo sempre ovviamente molto interessanti, ma che soprattutto ci possono evidenziare quanto pesa l'indebitamento. Sto parlando del ROE, del ROA e dei debiti totali. Infatti, possiamo notare che Ferrari ha un ottimo ROE e questo ovviamente indica una nota positiva. ROE che è pari a circa il 37%, quindi è un ottimo ROE. Tuttavia, come già vi ho spiegato anche in dei video precedenti, se vogliamo capire quanto pesa poi l'indebitamento sulla redditività, dobbiamo guardare ROA, perché il ROE ci dice sì la redditività dell'azienda, ma non prende in esame anche tutto il discorso dell'indebitamento, ecco quindi ROE è pari a circa il 37%, ma il ROA è pari a circa il 7%. Questo vuol dire che l'indebitamento probabilmente pesa notevolmente sull'azienda e questo lo vediamo appunto dal notevole calo e dalla notevole differenza che c'è appunto tra ROE quindi return on equity e ROA, quindi return on assets. Quindi la campanellina che vi si dovrebbe accendere notando una differenza così diciamo tra ROE e ROA è quella di andare a vedere i debiti totali dell'azienda e andare a confrontare i debiti totali con i ricavi per farvi una prima idea di come sia la situazione. In questo caso la situazione non è positiva secondo me e lo dico perché i debiti totali ammontano a circa 2,7 miliardi di euro. Ci fa notare che è un ammontare molto superiore rispetto ai ricavi del 2020 ma in realtà è superiore ai ricavi anche del 2019 anche perché come vi ho detto prima il 2019 non è che abbiamo avuto un fatturato enormemente più alto rispetto al 2020 nonostante la pandemia del 2020. La faccenda sta nel fatto che i debiti sono veramente molti di più rispetto ai ricavi di un anno e questo indica un indebitamento che pesa e infatti possiamo notare un ROA che ha risentito moltissimo nei confronti dei debiti per quanto concerne la sua relazione con il ROE. Quindi fino a questo punto abbiamo notato dei lati positivi dell'azienda come per esempio la sua grande solidità e la sua grande diciamo, resistenza nonostante la pandemia quindi la sua capacità di generare utile e fatturato poi altra cosa positiva abbiamo visto il margine di profitto invece di negativo o di pseudo negativo abbiamo potuto vedere il price earning un po troppo elevato e soprattutto un indebitamento che pare pesare molto tuttavia ora andiamo ad analizzare un altro dato che ritengo essenziale ed è il payout ratio quindi quella parte di utili dell'azienda che viene redistribuito in dividendi ecco Ferrari ha un payout ratio relativamente basso infatti ammonta a 34,45% ciò significa che circa il 34% degli utili viene distribuito agli azionisti in dividendi quindi qui ci si apre una riflessione cioè noi che investitori siamo quindi cosa ricerchiamo? Noi vogliamo dividendi o vogliamo esclusivamente capital gain? E qui cosa c'è da osservare? Direi il fatto che... È un dividendo relativamente basso quindi se siamo investitori che ricercano solo dividendi io non so se consiglierei di andare su ferrari in quanto ci sono aziende che offrono decisamente dividendi più elevati tuttavia c'è potenzialmente margine di crescita di questo dividendo perché nel tempo potrebbero la società potrebbe anche decidere di incrementare la percentuale di payout ratio ma al contempo è una società anche che per quanto riguarda il capital gain non so nel prossimo futuro quanto possa essere appetibile in quanto col pressione così elevato rischiamo di Comprare una società che in fin dei conti ci dà pochi dividendi, anche se tendenzialmente Ferrari fa utili, quindi qualcosa in tasca ci dovrebbe entrare, e rischiamo anche di non avere poi un ritorno in capital gain o comunque di avere poco capital gain. Tuttavia è una società solida, quindi reputo difficile che possa creare grossi problemi nel futuro. Quindi, questo lo reputerei un dato a metà, tra virgolette, cioè né positivo né negativo. Cioè, qui dobbiamo capire che tipo di investitori vogliamo essere, quali tipo di obiettivo abbiamo e soprattutto anche qual è la nostra, diciamo, percezione e accettazione del rischio, perché è ovvio che un'azienda solida, stabile, che dà dividendi è meglio per una persona che ha poca accettazione del rischio, mentre invece viceversa, per una persona che vuole capital gain e che è più, diciamo, propensa a rischiare, naturalmente è meglio una società che piuttosto non dia dividendi, ma che abbia alte possibilità di crescita, come potrebbero essere per esempio le società tecnologiche americane quindi siamo arrivati alla fine quindi facciamo un riepilogo con una osservazione dei dati diciamo positivi e negativi un pochettino più diciamo nel dettaglio anche per quanto concerne le politiche aziendali future dal punto di vista degli aspetti positivi possiamo notare intanto un'ottima reputazione dell'azienda un'ottima solidità per quanto riguarda gli aspetti del bilancio dell'azienda nel senso che è stata in grado di reggere senza problemi o senza troppi problemi all'urto della pandemia poi altro lato estremamente positivo è il fatto che il payout ratio è relativamente basso questo vuol dire che gran parte degli utili rimangono in azienda e vengono reinvestiti in ricerca e sviluppo e informazione del personale tanto vero che questa è una società che guardando il bilancio possiamo notare essere molto concentrata sulla ricerca e sullo sviluppo e oltretutto spende molti soldi anche in formazione dei propri dipendenti questi sono aspetti fondamentali perché è risaputo che la formazione nel lungo, per nel lungo periodo paga sempre e ovviamente anche la ricerca e sviluppo inoltre ferrari prossimamente si espanderà su nuovi segmenti di mercato dove già altri suoi competitors sono andate e questi segmenti sono i segmenti relativi ai suv infatti ferrari lancerà prossimamente il proprio suv e quindi un nuovo veicolo che prima non produceva di conseguenza andando ad esplorare una nuova nicchia di mercato ora guardiamo le note negative che come già vi ho anticipato prima sono i debiti piuttosto elevati il price earning comunque un po' troppo alto e poi oltretutto Ferrari rispetto a, ad alcuni dei suoi competitors è indietro sul settore o meglio sul ramo dell'elettrico quindi delle energie quindi per quanto concerne le macchine ibride e le macchine completamente energia elettrica che quindi potrebbero tutelare l'ambiente eccetera eccetera ecco Ferrari è indietro e questo nel lungo periodo potrebbe avere serie conseguenze sulla società con questo è tutto io vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi tutto il contenuto di questo video è puramente didattico e non da prendere come consiglio di investimento se il video vi è piaciuto vi chiederei un like e di iscrivervi al canale oltretutto vi chiederei anche di dare un occhio e di seguirci su tutti i canali social io in ogni caso vi ringrazio nuovamente vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti